Questo video è stato creato con l'intelligenza artificiale per il blog Ossi Santino Balistreri. L'articolo completo lo trovi sul sito www.balistreri.it. L'intelligenza artificiale di Google Board è una delle tecnologie più innovative e avanzate del settore. In questo post esploreremo i dettagli su come funziona e le sue applicazioni pratiche. Google Bard è un sistema di intelligenza artificiale che utilizza tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per comprendere e generare il linguaggio umano. Questa tecnologia è stata sviluppata per aiutare gli utenti a interagire con i sistemi informatici in modo più naturale e intuitivo, utilizzando il linguaggio umano invece che comandi specifici. Google Bard utilizza una combinazione di tecniche di deep learning, come le reti neurali, e di NLP, Natural Language Processing, per analizzare e comprendere il linguaggio umano. Il sistema è stato addestrato su una vasta quantità di dati di testo, come libri, articoli e conversazioni, per comprendere il contesto e il significato delle parole e delle frasi. Questo addestramento gli consente di comprendere le intenzioni degli utenti e di fornire risposte appropriate. Google Bard è stato progettato per essere altamente personalizzabile e flessibile, in modo da poter essere adattato a molteplici applicazioni e utilizzi. Ad esempio, può essere utilizzato per creare assistenti virtuali per aiutare gli utenti a trovare informazioni, rispondere a domande o completare compiti specifici. Può anche essere utilizzato per creare chatbot per la comunicazione con i clienti o per automatizzare il customer service. Uno dei vantaggi principali di Google Board è che rende l'interazione con i sistemi informatici molto più naturale e intuitiva, eliminando la necessità di conoscere comandi specifici o di navigare complesse interfacce utente. Questo lo rende ideale per un'ampia varietà di utenti, dai professionisti esperti ai non esperti. Inoltre, Google Board utilizza tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale per fornire risposte e informazioni accurate e pertinenti. Questo significa che gli utenti possono ottenere risposte rapide e affidabili alle loro domande, migliorando l'efficienza e la soddisfazione degli utenti. In conclusione, Google Board è una tecnologia altamente avanzata che sta cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con i sistemi informatici. Con le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico.